Io ero qua e stavo dicendo, ma mi vi ho mai fatto vedere gli, gli oggetti che uso per registrare non ho niente un video? No! E per editarlo? No! Allora ve lo faccio subito a vederlo. Iniziando con la mia nuova fotocamera che la sto testando da tipo 6 giorni ed è buona come fotocamera, io la consiglio, è una codec FZ102 e come potete vedere è benissimo per tutte queste robe come faccio io eh, è fatta così è costata l'incirca 130 euro e poi dopo passiamo subitoissimamente al computer il computer è costato 600 euro regalato identico con il mouse della logitech regalato non so bene quanto, quanto è il costo. Questa è la tastiera della Dell, non so se si vede, forse devo accendere la luce. Ok, della Dell. Subito dopo per registrare normalmente un video con il computer uso questo microfono con un uh, con un trepiede qua sotto. Il, uh, il selfie stick e il microfono e questo per attaccarlo. Poi per le live di Twitch uso specialmente queste perché sono buonissime, anzi ottime per fare le live perché il, il suono è meglio. Cioè quando di notte non è che viene così tanto bene. Poi passiamo alla prima luce che è una luce normalissima, sarà costata 20 euro, identica a quest'altra luce che a parer mio... Buona Io lo stesso vi lascio in descrizione Tutte le robe E anche il costo complessivo Poi passiamo a, a, Alla mia action cam Che è buonissima Come action cam Ve la faccio vedere dallo specchio Così voi potete vedere sia Davanti che dietro Come è fatto Ve la consiglio è una della Midland H5 Plus tutte le marche che sto eh, dicendo se mi vogliono contattare cioè la Kodak io non voglio dire niente però se mi dovreste dare qualcosa Kodak vi prego datemi la FZ152 o quella Professional che quella Professional è <coughs> proprio Midland se mi volete dare la nuovissima cioè la più nuova action cam che avete io la testo e ve la sponsorizzo pure successivamente abbiamo questa luce che mi piace quando faccio le sedute speditiche tra me e me mi sono stampato quando sono arrivato a 50 iscritti adesso siamo a 70 poi dopo abbiamo un, non so come si chiama Boh. Una, poi dopo sotto c'è una cosa per i dislessici come me Sto scherzando Non lo so cosa, buono Non lo so porto gli occhiali Quindi sono dislessi forse Non lo so Poi dopo abbiamo eh, Successivamente Queste eh, Queste cuffie Della Sony original Successivamente ancora Abbiamo il mio telefono che sarebbe il Samsung A20S Come potete vedere qua Che purtroppo L'ho fatto cadere In questo modo Cioè Ve lo faccio proprio vedere come mi è caduto Allora okay. Facciamo finta Che questo sia Quello vero Ecco, letteralmente così mi è caduto il mio telefono. I cristalli liquidi si sono rotti ma la maggior parte. Eh, lo sponsor di oggi, oggi, lo sponsor è Letty Shop. Letty Shop è un, un sito che uso molte volte, dove al cui interno ci sono altri 4.000 negozi online, tra cui Mediaworld e Euroni euron non lo so e altre un euro e altre cose così euronix scusate troppo io ve la consiglio è le shop perché uso le shop uso le shop proprio perché dà il cashback oggi in oggi oggi non si parla più del cashback però è sempre buono perché quando compro dalla media world le, dei prodotti è buonissimo perché questa fotocamera non l'ho presa, eh, presa da non l'ho presa da media world ma l'ho presa da euroni no che so di euroni Euron, non lo so euronix si sì, l'ho presa da euronix e mi hanno dato del cashback indietro io ve lo consiglio c'è una percentuale di cashback per ogni negozio online giù trovate il link in descrizione per scaricarlo e si può scaricare via ios quindi iphone e via android quindi tutti i dispositivi tra samsung red e, e la sezione mi tra parentesi Redmi, e huawei e tutti questi tutti questi prodotti che vanno con l'android and ma passiamo alle cose serie no dai scherzo Ci abbiamo la mia alexa che mi aiuta tantissimo quando devo editare dei video perché io li risento un botto di volte sia nelle cuffie là ma anche da alexa proprio perché voglio mi piace fare così abbiamo un metro che è di e 95 quindi quasi 4 metri eh, eh, che ho preso da, da brico che è buonissimo poi abbiamo la luce ma scusate mi stavo proprio dimenticando il tre piedi che sto usando adesso Voglio comprarmi un altro trepedi Che sia alto Circa 65 cm Quindi ehm, Non lo so quanto è alto 60, Misuriamo 65 cm Così Dovrebbe essere Qua i centimetrissimi eh, Non voglio che sia troppo alto Perché lo voglio mettere qua Io penso che vi ho detto tutto Ah no ci sarebbe pure il mio monopattino elettrico che mi hanno regalato. Lo stesso è l'Ecce, l'Essential della serie Mi. Io vi lascio tutte le robe che ho detto dei prodotti giù in descrizione. Adesso non ce l'ho qua perché ce l'ho in sala il monopattino. Vi ricordo ancora che con l'ETI Shop avrete una percentuale di cashback per ogni negozio: più di 4.000 negozi al suo interno. Quindi io ve lo consiglio. Ciao!